oi bimbe bimbe bimbe vi dovete pre preparare che dobbiamo uscire no dobbiamo andare a fare un po' di spesa dai per favore è tardi è quasi ora di pranzo stiamo con la polizia della tua sorella a casa come a casa con Sì, a casa andiamo a fare la spesa e compriamo qualcosina di sfizioso da mangiare oggi a pranzo questa sera faccio la pizza dai si si cosa c'è ho sentito un botto cosa hai fatto e si è spaccata un ginocchio? Sì. Questo perché siete già tutte citate, già dal mattino. Presto, Ma per favore, Vanessa e, no, Vanessa e Anastasia. No, scusa, Vanessa e Anastasia, scambio <ride> di identità per un attimo. Ma, vieni. Anastasia, vieni. dove stai andando? Oh, vabbè. Ma mai, aiutami. Io devo prendere bere un caffè. Oh, Grazie, amore. Grazie mille, amore. Che carino. È tornato indietro il regalino, è tornata la mamma. Adesso sei pronta tu. Eh, vai a vestirti. Ribettilo di là. Ma è tu, te la Sì, la... Me... lo voglio mettere di là. Lo voglio mettere di là. Grazie. Muoviti, muoviti. <ride> Pronte, ma siete state velocissime. Fatemi vedere, ovviamente. Scherzo, c'è nessuna vita. Belline, andiamo. Ok, dai, tutela trovata finalmente. Mettila giù. Oh. Adesso andiamo a comprare le cose sane: frutta e verdura. <sussurra> Papà vuole l'uovo di Pasqua. Yeah. Lo volete? Eh, ma se lo lanci si rompe l'uovo di Pasqua. <ride> ma è presto, non è Pasqua. È detto, dai, è detto adesso? va vale, lo mangi con lei iniziamo bene un mese prima dai guarda ne ha preso ne ha preso un altro aiuto un altro? un aiuto sì, sì. E siamo tornati a casa dalla spesa abbiamo riordinato tutta la spesa adesso stiamo pranzando di pasqua eh, tu non vedi l'ora di mangiare l'uovo di pasqua vero? Sì. e poi vero. se vi va? no mangia non hai Ma mangiato niente Beh. era metà. buono Ani, niente uovo... Guarda che non ti do l'uovo. Ah, eh. no, no, no, sì. Non ti do l'uovo di Pasqua, eh? Sì. Giuro, tu stai pensando a quello e non mangi per quello. Beh, dire, vedremo se tu avrai l'uovo di Pasqua. Vedremo. Comunque, visto che c'è fuori una bellissima giornata... Oggi usciremo. Eh, Andiamo magari in cortile a giocare un po' di pattini. Eh? Vi va? E dove sono? Sono giù. Ti va di andare un po' sui sì, pattini? No, ma ho imparato. Hai imparato, un dai, pochino. fammi Un pochino. Va bene dai così, ci... così prendiamo un po' d'aria Finalmente una bella giornata dopo un inverno Non tanto rigido però Va bene dopo ci fai vedere Finiamo di mangiare Ani cosa stai facendo? Stai giocando? Andiamo a pattinare? Ti va? Non sei contenta? È uscito il sole una bellissima giornata Giù nella dispensa appena entrata a sinistra Ci sono i vostri pattini accendete la luce Ti apro? si è aperta da sola provati? ok andiamo giù però eh, li mettete giù perché ci sono i gradini come fai? dai tu mettiti la felpa tu niente il maglioncino vediamo com'è l'aria fuori però eh! scendete le scaline e poi li mettete Eh, eh fa freddino però eh! l'aria è fresca ce la fai? riesci? Beh, ce l'abbiamo fatta ci è voluto tipo un paio di... <ride> cosa no? non li ha, non li ha. Non li ha chiusi oh, eh no. ok adesso no, no. sì brava vanessa non me ne ero accorta ce la fate no. scendere il gradino senza oh <ride> attenzione che voi non è che andate sui pattini tutti i giorni anzi penso che questa sia la prima volta forse la seconda vieni Ma dai! attenta vanessina non mi distruggete <ride> non mi distruggete la macchina ascoltate posso entrare un secondo a prendere una sciarpa che ho freddo? vi tenete qui? arrivo subito non sto scherzando non mi guardate come per dire cosa devi combinare arrivo eh siete ancora? sicure? eccole vi siete staccate bravissime dai su con, i piedi, su con le gambe Anastasia hai freddo Ani? Dai, dai, dovete spingere di gambe, andare, eh. Ho capito che ci sono i sassolini, ti devo aiutare? Dai, spingi di gambe, dai, su, devi correre con la faccia per terra. Tra poco, tra poco finisci con la faccia per te. Sembri i cartoni animati, quelli che sgombano ma non vanno da nessuna parte. Niente? Ce la si può fare? E allora, dai, fate una gara. Fate una gara, dai. Ha due stuzzi cadenti. Piano piano piano piano Ah, Boh. Ah? Siata male? Sto vincendo. Sicura? Sto vincendo. Guarda che cade si spacchi i denti, eh! Non correre! No, calma, calma! Questa è impazzita! Vale, vale, vale, piano, piano! Piano, piano, piano! Ani! Anastasia mi fa paura! Ani, calma! Calmati, Ani! Ma vinto! Ani, ma sei vinto. Ma sei pazza! Si male, Ha la mano! Fa vedere? Previs. Non riesci neanche ad arrivare a toccare l'auto. Da che eri prima? No, vabbè, ce la posso fare. Adesso è da qui. No, aspetta, Anastasia mi fa paura. No, ma non ti posso dare la mano, ce la devi fare. No! devi andare piano! Vane ha preso il via. Ani, non devi farti del male. Oh Vanessa! Secondo me non torna a casa sana, tua sorella? ma no ma lei impazzisce invece impazzisce del tutto <ride> la spaccata bravissima oh si sì. lei è ancora per terra no vabbè ma tu cosa fai? vabbè io vado eh ci vediamo dopo con calma hai detto che bisogna concentrarsi Vanessa l'hai detto tu ma guarda che te non sei neanche arrivata dove è arrivata Vanessa, Va sei tornata indietro. Eh. Ti sei fatto, oddio, che vuoi mm -hmm. Guarda le mie mani. Eh, Sa, ci fermiamo, mangiamo un gelatino? Sì. Eh? Dai. Volete entrare a lavarvi le mani? Sì. Eh? Le mani? sì. Mangiare il gelato. Ce ne ho due la oh. casa. Da sì. vedere. Ma... E eh sì, perché il ringo ne ha due dentro. Sì, sì, non due. Va bene. Sì, due. E io invece il cucciolone. Io No? no? Ah, ci voleva? io sono fortunata perché ce ne ho due amore credo che tu l'abbia già detto 15 volte l'abbiamo capito sai che tu sei fortunata perché ne hai due <ride> ok altro giro dai ultimo giretto con i pattini che inizia a far freddino il sole se ne... è Anastasia dall'altra parte della macchina La nanerottola non si vede vieni amore stai attenta che poi andiamo a finire i compiti dai. Ah, tu in realtà i compiti li hai fatti devi solo ripassare un pochino No, tu devi finire, devi finire due cosine sì, sì. Brava amore non è caduta. Dai, allora fermati. Boh, è andata. Eh. Fermati che fate la garetta, l'ultima poi andiamo dentro, dai. Dai, vieni qua. io. Vieni. via, mamma. Sì, sono qua. là? là. Dovete venire da me oh mio dio oh mio dio vi fate male vi fate male vi fate no piano piano Anastasia piano piano piano piano piano piano piano è andata tua sorella è caduta ci è stata male ci ha fatto male dove? ci è fatto male al ginocchio? fa vedere eh vabbè dai Madonna che livido ma che è? quanti eri già, non, non quanti è è già la... fatta male infatti sì. dai ragazze dobbiamo entrare dai Oh, oh, Madonna si sì, sì. è fatta male ancora, Allia. ecco Vanessa che volo hai fatto? Ma eh, ragazze, se non entriamo qua ci distruggiamo. Allora. Lei si è tagliata una mano. Allora, sentite che serve adesso. Dai, poi andiamo. Bro, dov'è il mio libro? Libro. Libro? <ride> è quella di qui <ride> <ride> No, lo sapevo. Ma scusa, ma Anastasia. Oh, no, no, no, no, no, no. Lo... no mi sono girata. La gamba? Allia. No, no, no, no, no, no, Ma Anastasia, gli hai spaccato una gomma, ma sei pazza! Ma cosa ridi? Questa si è fatta male! No, no, no, no, no, no, no, no, no. mi dispiace. Togli, togli, togli, togli, togli, togli, tolli i pattini, Anastasia, ma sei pazza? Dio, no, eh! Togli i pattini. Ce la fai a sollevarti? Ti devo prendere in braccio. Non lo so. Ti prendo in braccio andiamo andiamo dentro togli i pattini ora ma... togli ma... i pattini no amore togli i pattini ma... dobbiamo entrare no. dai non ti sto Io sgridando no. non l'hai fatto apposta, Io Io fatto apposta. qua ma... Anastasia la tua sorella si è fatta male qua, ma devi finire i compiti no amore voglio, voglio restare in il braccio. andiamo dentro vieni non eh, lo so amore riesci a camminare poverina ho capito che vuoi stare qua a giocare Tua sorella si è fatta male Meno male che riesci a camminare Mi sono spaventatissima eh? Mi sono spaventata Pensavo si era girato il un, ginocchio Dai Ani dai Dobbiamo anche finire i compiti Vuoi sederti un attimo? Cos'è che ti fa male il polso? Vieni amore dai È possibile che alla fine dobbiamo sempre litigare Andiamo dentro che ti metto una crema Mannaggia Mannaggia Anastasia io devo entrare Fai quello che vuoi Meno male che cammini, guarda. No, fa ti fa male il polso. Adesso mi fa male. Cioè, mi tira tutto qui. Eh, hai girato la gamba, Vanessa? Ma l'hai visto? Certo, ma ti ha spinto lei? No. Non l'ha fatto apposta. Stava mi cadendo. Mi stava... No, amore mio. Ani? Il piede ti fa male. Sì. Mannaggia. Adesso vuoi mettere un po' di ghiaccio. Sì. Eh? Dai, ti do il ghiaccio. Ani, ascolta. Ragione! insieme a me, ogni tanto ho eh, io vado magari ancora 5 minuti fuori con lei così la smette di piangere, ok? Mm -hmm. come stai? Mm. ma anche la schiena ti fa male ma non è che ti sei fatta tanto tanto male non lo so boh, speriamo in bene, senti ascoltami un attimo se stasera vedi che stai male male me lo dici che ti do una tachipirina, va bene? dov'è che ti fa male qua? riesci a metterlo? Sì. eh? Gioia, mi dispiace, amore. Mm. Non essere arrabbiata, tua sorella si è fatta tanto male. Ha avuto anche tanta paura. Non è per quello. io Vuoi stare ancora fuori 5 minuti con me? Va bene, però, 5 minuti perché sei già. Guarda, tutta raffreddata. E adesso fa freddo quest'ora. Non siamo in estate dai, dai, sì. e andiamo, va bene? 5 minuti, io e te? Dai, non piangere più, però, eh. Allora siamo tornate, siamo rientrate 5 minuti, è voluta rientrare Però almeno l'ho accontentata Anastasia facciamo un po' di aerosol che si è raffreddata Così evitiamo di ammalarci Dai Te come stai? Ti tira la gamba mi hai detto sì, Hai preso uno strappo probabilmente Hai preso uno strappo e ti sei girata male Adesso eh, Faccio l'aerosola Dani Mi vado a lavare i capelli E poi prima di andare a dormire mi dici come stai Va bene tesoro mm? E di andare a dormire eh, stasera dobbiamo andare a dormire o siamo svegli tutta la notte? Sì, ma dico. Ma no, voglio solo sapere come sta perché al massimo le do una tachipirina per farle passare il dolore, ok? Oh, ti fa male? Ti faccio un massaggio, Vanessa, adesso, ok? Ti faccio un massaggio con... però ce l'ho giù un attimo, volevo prendere... un attimo. Vai piano piano su da sola che prendo quello che mi serve, eh. Come va amore? Un po' meglio Un po' meglio Dai domani andrà meglio spero ti fa male Mi dispiace guarda mannaggia Bisogna fare attenzione quando si mettono i pattini Ha ragione papà eh Che non è tanto d'accordo ad andare sui pattini Comunque dai Senti concludiamo il video Perché adesso è buio Dobbiamo andare a dormire tra poco Va bene? Non lo so amore Dai ti passerà Ti tira anche qua avanti Ti tira anche la gamba Se vuoi che ti dica passerà. Salutiamo i nostri cucciolini? Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Ciao!